Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. E sono tornata con tutorial. Faremo orecchino questi orecchino. Faccio vedere, facciamo questa colore. Con questo, già fatto anche il bracciale che poi faremo insieme. Chiamata luce come vedete illuminano bene non potevo dare nome a luce e basta cacchiere iniziamo a presentare le materiali che occorrono per questo orecchino soltanto occorre 4 cipollo, 4 cristalli da 6 mm i cipollotti da 3 mm rocales 11.0 toho, è una perla da 4 mm e base orecchino, io ho già un anello anche inserito qua quindi serve due anellino ago e filo, forbici e pinze Ok, iniziamo a inserire sull'ago alternativamente quattro volte una cristallo da 6 mm e una cipolotto da 3 mm, quindi una cipolotto da 6 mm, e cristallo da 3 mm. Faccio manca, faccio prima, inserisco anche l'ultima cristallo da 3 mm, porto, porto giù fino del filo e ripasso con l'ago da dietro, tirate il filo. e fatte tre nodo anche l'ultima adesso vado a inserirmi questo nodo della cristallo da 6 mm e esco dalla del, cristallo da 3 mm con l'ago tiro a filo e andiamo a inserire questo nodo dentro questa cristallo da 6 mm. Quindi taglio questo filo corto con forbici Eccolo. e adesso cosa facciamo? Vado a inserirmi su ago 3 cristallo da 3 mm. cristallo da 3 mm e vado a inserirmi da dietro questo cristallo da 3 mm dove esce il filo e vado a inserirmi anche della cristallo da 6 mm tiro filo tiro filo se non è noda ok e vado a inserirmi nuovamente la 3 il cristallo da 3 mm e faranno questo picco a tutti e quattro cristallo da 3 mm. Quindi prendo tre cristalli da 3 mm e vado a inserirmi da dietro, vado anche nella 6 mm e tiro filo entro da là, 3 mm prendo 3 cristalli da 3 mm e vado ad inserirmi da dietro entro della cristallo da 6 mm e tiro filo e facciamo ancora l'ultima entro della 3 mm prendo il cristallo da 3 mm voglio aggiungere che Comunque se voi volete di questo cristallo da 3 mm potete usare anche dimensione più piccola. Qui leggermente ho usato più piccola e come vedete la le... misura dell'orecchino, questa più piccola, questa più grande. È bello in tutti e due modi Quindi cosa faccio? Ho inserito a tutto picco, quindi vado a inserirmi della pellina da 6 mm. Tiro filo e adesso inserisco su ago una cristallo da 3 mm e la pelle da 4 mm. Un'altra volta il cristallo da 3 mm. Quindi vado a inserirmi da frontale interno verso fuori, da interno verso fuori e tiro filo. inserire sopra quindi adesso cosa faccio vado a inserirmi non questa anzi vabbè passo qua basso e vado a inserirmi di nuovo la cristallo da 6 mm che c'è vicino a questo tiro filo quindi questa volta andiamo a inserire su ago solo un cristallo da 3 mm e andiamo a inserire dentro la perlina da 4 mm e tirate il filo mantenete un po' con la mano perché deve venire bene venire così vicino vicino adesso vado a inserirmi su ago un altro cristallo da 3 mm e vado a inserirmi adesso a questi 6 mm da interno verso fuori e tiro filo Tiro filo, vedete che si vede già sopra. Adesso cosa faccio? Andiamo a rafforzarla. Io non passo qui, ma passo qui perché se passate da qui vieni andata, va vicino a queste perline e vieni fissata meglio. di passo anche qua da qui entro della 6 pelline da 6 mm esco con l'ago tirate e adesso andiamo a rafforzare questa che abbiamo inserito sopra quindi entro questa cipollotto da pelline da 4 mm e la cipollotto frontale e tiro filo tiro filo e adesso cosa faccio vado insieme per 6 mm e adesso vado anche la forza questa picco. quindi vado a 6 mm da cristallo da 3 mm non questa sotto, non qua non qui ma è qui tirate il filo e vado nella punta anche a questa e da qui vado direttamente dalla Ristallo da 6 mm, così rafforziamo anche questa latta a parte, tirate filo e adesso andiamo dentro a questa, la perlina da 4 mm Filo. beh, ecco, tirate il filo e adesso andiamo anche a inserire a questa 3 mm Da qui io vado a dalla della semina in mezzo. E Adesso vado a questo picco quindi passo da questo picco io filo guardo anche della punta Aqui vado a inserir 6mm. Qui. vado a inserirmi a questo cristallo e adesso andiamo a inserire la rocca adesso. quindi vado della punta e adesso andiamo a inserire su ago Suago si roca. Si sei. Sei roca. E andiamo a inserire nella punta da dietro dove esce il filo. E tiriamo il filo. E adesso ripassiamo anche nelle rocca. Oh, sono caffrata con la pinza. semi nuovo della cipolla tiro filo e rinforzo un'altra volta e poi faremo il nodo anche nella l'ultima. Allora, nella ultima poi ripassiamo da dietro. Ok, adesso a questa ultima vado a ripassare da dietro Iago. E anche questa luce che adesso ho messo dare le rumore. Tiro filo, occhio. Non tirate bene perché dobbiamo lasciare un pezzo aperto. Adesso vado insieme con l'ago da sotto e vado insieme anche qua e faremo il nodo tirando filo e questa nodo adesso vado inserirmi a questo cristallo. Vado, passo anche questo cristallo. e Adesso vado insieme nella cristallo da 6 mm. L'orecchino è quasi terminata, manca giusto la base dell'orecchino. lo filo e vado a tagliarle. Come ho detto l'orecchino è terminata, vado a inserire gli anello. anello forte. Io usando anelli aprire così forte ok ho aperto anche gli anelli finalmente vado a inserirmi a questa roca e vado a inserirmi anche questa base che è già a anello mi raccomando e vado a chiudere l'anello è terminata come vedete 1 e 2 tornerò presto per fare a questo bracciale ciao a tutti e buon visione nel mio canale